La parte più difficile è parlare e c'hai cioè due persone che ti guardano intanto che tu parli Benvenuti in questo nuovo video ragazzi siamo al Monza Pizza Bike perché è la prima intro che non faccio in macchina Prima di iniziare il video ovviamente tutto questo video si ricollega alla mia domanda che vi avevo fatto se preferivate vedere il bike check della DH o dell'Hall Mountain sotto nei commenti avete commentato quasi tutti DH quindi oggi bike check DH quindi oggi vi presento la bici di Alboreto no scherzavo? Cioè ma si può. Cioè, si può Guarda Questi due sei, sei lì che parli Ci sono questi due vale. che, che parlano Che vale. ti guardano Ti fissano come se fossi un maniaco Vabbè comunque Bicciate la DH Però prima sigla Ieri sera Yoshi personalmente mi ha portato qui la bici, ah quindi ricordatevi se andate alla bicicletteria di via Washington di Milano avrete anche servizio a domicilio da parte di Yoshi No scherzo, però è stato gentilissimo Yoshi, ieri sera me l'ha portata qua al park Allora, non ti sei segnato i componenti. A parte che non ho mai fatto un bike check, è il mio primissimo bike check, seconda cosa, in una bici ci sono talmente tanti pezzi che io per sicurezza sono fatto le foto alle varie cose E ve le leggo è ci più in Non è semplice ricordarsi i nomi di tutti i pezzi Anche perché per ogni componente ci sono 8000 nomi diversi Però vi dirò i componenti che ho scelto io perché di ogni mio sponsor io ho scelto i miei personali componenti che mi piacevano di più. Con cui da anni penso che più o meno uso sempre lo stesso setup e mi trovo benissimo. Tutto. Non abbiamo ancora detto. Questa è la Rose sul fire, Taglia, io uso una M. Ci sono diverse taglie. S, M, L. Io personalmente uso una M perché un paio di anni fa ho provato una S. Sono alto 1,74 circa. E avevo provato una S che pensavo fosse perfetta per me per saltare. Perché ovviamente più la bici è corta più dovrebbe essere semplice muoversi in aria, in realtà era un po' troppo corta per me, quindi quest'anno ho preso una M, anche l'anno scorso tra l'altro avevo la Sulfire, Fire, avevo il modello vecchio e non avevo DH, avevo monopiastra davanti, avevo una freeride. Nuovo telaio con questo colore che secondo me in video non rende benissimo, ma dal vero è glitterato in realtà questo giorno, ma non, genere, non lo so mai. Non si dobbiamo Altro, Tra l'altro nota questo particolare? Guarda qua. Oh, il oh. match. Il match, cioè... Non è lo stesso giallo, però potete capire. L'ho presa apposta, io ho preso tutto apposta. Mecciato, quindi. Mecciato. Dicevamo, Rose sul Fire... Basta. E basta. Lasciamo <ride> perdere un pochino la componentistica di base, ma vi spiego com'è tappata. la mia bici. Anche perché la componentistica di base è andato sul sito Rose Bikes, nella sezione della sul Fire, e trovate tutti i componenti. Comunque, la mia bici. Passando al cockpit, alla guida manubrio OSX 35 35 perché ha 35 mm di diametro poi abbiamo lo stem sempre un bza 35 direct mount proprio perché si monta direttamente alla piastra eh, manopole uso le manopole con lo con della cromag cosa diversa invece che faccio sulla door che uso senza lock con proprio perché in dh senza lock con abbiamo il rischio che magari col fango con la pioggia quando laviamo la bici ci girano le manopole invece così siamo belli freschi sicuri poi Passando davanti, vabbè, forcella lasciamola perdere, una forcella normale della Rockshox. Invece abbiamo ruote, che è il punto forte della bici. Abbiamo le Industry 9 Grade 300. Queste Industry 9 Grade 300, vabbè, eh, vabbè, filma un attimo, va, queste carte le faccio filmare. Sono Comunque, eh, che... eh, di diverso da una ruota normale, ovviamente mm. vi posso dire che le sto usando da due anni e vi posso garantire, ve lo giuro, che io ho sempre dovuto tirare raggi tutti i giorni perché sapete facendo trick atterri il storto il raggio si smolla il cerchio si piega eccetera con industry 9 da quando l'Industry in 9 non ho mai tirato un raggio mai tirato un raggio, due anni che ci giro non con le stesse ruote, ne cambio una all'anno ma a fine anno ve lo giuro i raggi sono tesi uguali al primo giorno che mi è arrivata e la ruota non si è mai spostata di un millimetro, non si è mai piegata di un millimetro anche facendo crankworks queste ruote veramente sono una bomba, freni Lasciamoli perdere, non ci interessano, su comunque dei guide, RSC, se non mi sbaglio, si chiamano Tra l'altro ho fatto mettere, la cosa bella del sito di Rose è che potete personalizzare la bici Cioè una differenza del sito Rose eh, rispetto a molti altri siti è che proprio c'è un configuratore Quindi voi quando scegliete la, la bici, scegliete un modello, taglia o quant'altro Però poi potete cambiare, per esempio io ho fatto mettere su, non l'ammo di serie ma ho fatto mettere un Fox Proprio perché eh, funziona un pochino meglio di un, di un RockShox Potete mettere pedali, manubrio diverso, sella diversa, reggisella te telescopico, anche se, telescopico. La anche se in questo caso non, non ha molto senso eh, Quindi ha un vantaggio veramente grosso il sito di Rose che ha già praticamente uno shop online Sella e tubosella sono Cromag La sella è la Trailmaster DT si chiama il tubosella Dolomite, pedali, pedali sono veramente i pedali che uso da una vita, vita intera questi pedali, veramente sono una bomba, i contact della Cromag sono veramente i pedali che vi assicuro, se comprate i contact spendete nuovi, mi sembra che costano sui 120 euro. ma veramente non ve ne pentirete, perché durano una vita, 120 euro e vi durano su qualsiasi bici. Beh, ah, giusto, giusto. altra cosa importantissima nel DH, perché in dirt in realtà non ci facciamo tanto caso, ma nel DH è importante, gomme. Gomme e camera d'aria, mm. schualbe Adesso ho messo su le Magic Mary Mescola Bike Park, tra l'altro se non mi sbaglio Proprio per, un po il semplice... no, per il semplice fatto che io nel DH Mi piace girare, mi piace saltare Non sto lì precisamente a girare A tenere le gomme sgonfie, sgonfiarle se faccio cioè, Io devo voglio avere una gomma che mi dura E mi dura per tanto tempo Ecco, la gomma giusta, se anche voi volete questa cosa È la, veramente la Magic Mary con mescola Bike Park È veramente durissima E eh, durabilità Eccellente, dura, vi dura un botto. Ho preso questa che di montaggio esattamente come la mia: quindi stessa forcella, è diverso perché abbiamo un Rock Show Sony Fox, ovviamente. Poi il montaggio base senza tutto il montaggio particolare con Chromag e Industry 9. Comunque, questo modello di H costa 2007, nuovo. C'è ancora il modello, diciamo più base, la Sulfire 1, che costa 2459, eh. non ha la forcella a doppia piastra. Ovviamente, il modello base dovete proprio selezionare Rose Sulfire DH. I cavi qua sotto sono protetti anche di plastica Questa protezione di plastica così anche qua sotto rimane tutto bello protetto no. Mi sono dimenticato di dire una cosa che magari vi interessa Questo era il legnetto con cui tenevamo sulla bici: No scherzo Era che magari volevate sapere come tengo impostate forcelle e ammortizzatore Allora se dipende un po' che guida avete io personalmente, che mi piace saltare, anche con la DH mi piace saltare, non mi piace fare discese troppo scassate Prima l'ho gonfiata e ho messo eh, 170-160 psi eh, davanti e la tengo tutta aperta di compressione Ritorno della forcella lo tengo molto chiuso, non completamente, però mi sembra 6 click dal tutto chiuso Proprio perché la forcella e anche l'ammortizzatore, tenendoli abbastanza chiusi Evitiamo di avere un ritorno che ci scalci. Stessa cosa ammo, l'ho messo a 250 psi, basta. Allora. Comunque adesso, per non rendere troppo noioso il video, la proveremo, anche se non siamo nel ambiente ideale. C'è gente che viene a girare con la DH, non è il massimo girare qua dentro con la DH, perché siamo in piano, non siamo in discesa, però la testeremo al buon servizio. protezioni. Cosa, tieni? Oh. Ufì. Ufì, dai, vieni fuori. Dai, non è sortito. Oh, oh, eccolo oh, qui. wow, che bel cucciolo. <ride> sì. Ok, non andiamo a fare io. due giri in pan Oddio. Tra l'altro, nel nostro bike check impreciso non abbiamo detto quanto è largo il manubrio. Per ora, mi sembra di averlo tagliato a 78. Però. Ma non ne sono certo. Dopo lo misuriamo. Adesso vi faremo vedere quanto è funzionale questa bici anche in Panther. Oh, nice one. Tutti quelli che vengono con la DH in Pantra camunta. Si può, non è che anch'io lo sto usando. Ti vogliamo bene lo stesso. Ma si fa fatica con la DH in Pantra. Dovete prendere una bici da per girare in Pantra. Avete visto, anch'io faccio fatica a passare i salti, anzi, non li passo in Pantra. Adesso andiamo sui panettoni, che almeno soffriamo un, un po' meno. Un meno fatica, esatto. First try. Avete visto come il Trocato ha sofferto molto meno perché i kick sono più o meno da, da derto, sono... Brematurata la super supercazzola o scherziamo? Un po' più lunghi e quindi è più facile seguire... Ma no, aspetti, mi porga l'indice, eh? eccolo, alzi così, guardi, guardi, guardi La bici, tutto il kick e non, non scalcia Lo vedi dito? Lo vedi che stuzzica? È prematura anche <ride> beh allora io le potrei dire anche con il rispetto per l'autorità che anche soltanto le due cose come vice sindaco capisce? vice sindaco? trenino? il pazzo comanda? please! Oh. intruso! come ci si sente essere gli intrusi per la prima volta? scuso ma mi sento bene in realtà sui panettoni non sto facendo così fatica cioè sto pompando l'unica cosa che mi dà veramente fastidio sono i cambi Fatti così, mi gratta qua, mi dà un fastidio sempre, non mi cambia. Ha due buchi questa cosa, quindi io ce l'avevo messo su questo, adesso lo cambio, metto su questo così mi si allontana dal pollice. Ti provo a fare il suicide sul primo panettone, dai. Ok. Ho scoperto una cosa. Allora, se faccio linea panettoni e poi dall'ultimo panettone salto dentro in pantrac, arrivo già più veloce... E adesso sono riuscito a passare anche il panettone della Pantra, quindi, adesso filma qua Vai. Guarda come pompa, si destreggia va, fa il tempo Come la Dirt Due giri già mi sono abituato Beh potremmo azzardare qualche trick in foam pit prima no? Oh, che flip o tra sei prima Andi Ega Tutto bene Tutto ah, io Flip Flip Cacchio ah, La Svezza La Svezzata Oh Diretura, quasi hai girato benissimo, vuol dire che è la bici più leggera mai vista. Come? Integrale. Non è flip, è 36 con la DH. Ma adesso ce lo mostrai. Senza? Senza pro problemi. Hai visto? Eh. Senza problemi. 4 first try. 36 con la DH. Oh, nice one. Ne Do più grosso ha detto. Non gli basta Yuji. Guarda lì. Eh? Quindi lo faccio sul mucire. Così, tagliare la testa al <ride> toro. Siccome hai visto che è un po' di impuntare a testo point, lo facciamo sull'atterraggio. Esatto. Speed check. Very easy. easy one. Un flippino. Yo-yo. Wow, impressionato! Per oggi facciamo 3 6 ma poi basta perché il mio cuore potrebbe non reggere, ok? Oh! Oh! oh! Rimbalzino? Bastardo, ma rimbalzino. Coccolino amoroso. Se ero un po' più lungo lo giusto. Vai, guerriero! Oh Niente. Cazzo difficile di H che non ti segue. Sì, ne sta dietro. Oh! Oh! Oh! Oh! oh. oh. oh. Spieghiamo la difficoltà di questo 3-6 perché tutti ti vedono fare queste rotazioni e poi Perché qua... con la DH il problema è che ovviamente il dietro non ti segue Perché c'hai l'ammo che rimane attaccato alla rampa, cioè c'hai tutto il posteriore Poi io non giro tanto in DH quindi proprio la confidenza che ho con la bici di DH è abbastanza pari a zero Infatti tutti vogliono flippare, vogliono flippare ma come vedete è molto più difficile fare un bel 3.6 che flip ah. ah E pensa che settimana prossima c'è il crankwork quindi... Non sai, non è il massimo. Gira proprio con questa bici adesso. No, stang, Però uno l'abbiamo più o meno chiuso. Ti lasciamo lì. Comunque, mad props to introzzi che. Shut out! Qua. Ha fatto bene sul mush! <ride> e non è semplice. Un saluto a introzzi. Un saluto a introzzi. Eh. Siamo sì, andati una sciacquata. Allora, non abbiamo chiuso pulitissimo. Anzi, possiamo, Non so se considerarlo chiuso o no. Questo 3-6. Vabbè, si è rimasti sulla bici. <ride> e niente, comunque spero che abbiate apprezzato il send. Pensate anche che settimana oggi è venerdì martedì parto per il crancor di Isbruck quindi abbiamo tirato anche una bella secca Proprio non era proprio leggera la secca però siamo casati spero che abbiate apprezzato e quindi se avete apprezzato lasciate un bel like che ve ne sarei molto grato niente ricordatevi di commentare anche magari se vi è piaciuto il format di questo video col bike check un po' di riding così magari per il prossimo bike check della Pikes Peak posso aggiungere altre roba secondo le vostre richieste e noi ci vediamo al prossimo video Yo. ah no giusto iscrivetevi